Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi racconto di tutte le fasi che passano dal disegno di un'esca artificiale fino alla produzione con la stampante 3D, alla prova in pesca e alla cattura, alla tante attesa cattura. Eh, grazie alla collaborazione con un nuovo amico, un nuovo caro amico, il suo nome è Emanuele, che poi nel corso del video conosceremo, eh, che ha la passione per l'autocostruzione delle esche artificiali, sono riuscito a produrre la mia prima esca per la pesca spinning. Questo progetto ha avuto degli alti e bassi, si sono alternati dei, dei fallimenti, degli attimi di sconforto a piccoli successi, soddisfazioni e delle ampie prospettive di crescita e di miglioramento. Eh, se anche voi volete provare a fare le vostre esche artificiali o semplicemente capire come utilizzare eh, la stampante 3D e mh, capire ecco, tutti i passaggi chiave per eh, la realizzazione delle esche, guardatevi questo video. Andiamo! Girando per il web, mi sono imbattuto in tanti gruppi social, soprattutto su Facebook, dove si parla di autocostruzione delle esche artificiali eh, e qui mi sono saltate all'occhio delle esche davvero davvero ben fatte, anche se so, si tratta di esche eh, artigianali fatte da semplici appassionati, tante di queste sono davvero realizzate con processi costruttivi eh, degni di nota. Eh, tra queste mi è saltato all'occhio un post di, di Emanuele, l'ho contattato e gli ho proposto di collaborare alla realizzazione di, di questo mio progetto eh, dove io avrei disegnato con un programma di modellazione CAD 3D l'ESCA e poi eh, con la mia stampante a resina eh, avrei prodotto dei prototipi. A questo punto tocca ad Emanuele che grazie alla sua esperienza eh, avrebbe ricevuto questi prototipi, eh, questi prototipi e si sarebbe occupato dell'armatura, di inserire la pesistica interna e di tutte le ultime fasi di completamento come l'inserimento degli occhietti 3D, eh, la resinatura, la verniciatura e soprattutto le colorazioni dedicate sia all'acqua dolce che all'utilizzo in mare richiamando il pesce foraggio classico infatti questo progetto ha una doppia destinazione d'uso di questa esca prevede una doppia destinazione d'uso sia per l'acqua dolce, per i laghi, per i fiumi o per quegli specchi d'acqua dedicati alla trautaria, ma anche con delle potenzialità per il light spinning in mare. fase è stata il disegno e soprattutto le proporzioni sono partito da un modello già esistente e ho ridotto le dimensioni in modo da poter essere utilizzato ad esempio per le piccole per le piccole trote nei laghi da trautaria come vi anticipavo la caratteristica principale di questa esca è secondo me la paletta che ha un design molto molto particolare molto singolare questa esca dovrà avere un nodo ideale eh, alle velocità medie e dovrà essere in grado di reagire bene alle cercatine eh, grazie alla posizione della pesistica interna dovrà dare un buon contrasto alla corrente magari nell'utilizzo in fiume o nella risacca tra le onde per la pesca dalla costa in mare, eh, tuttavia questa, questa esca è, è, è realizzata per andare eh, sulle fasce più basse della, dello stato d'acqua in profondità grazie anche alle sue eh, caratteristiche che sono prevalentemente sinking, quindi affondante. Ciao a tutti, sono Emanuele, sono un costruttore di esche, il, sia in legno che in altri materiali e costruisco ricostruisco quegli ambienti che vedete. Ho deciso di collaborare tramite richiesta con Luigi, più avanti vi spiegherà tutto quello che abbiamo fatto insieme. Ciao a tutti! Per il disegno sono partito da uno schizzo su un, su un foglio, un disegno, e, um, ho ricavato da questo la silhouette del corpo e ho, ho utilizzato un software di modellazione grafica per riprodurla a computer l'idea è quella di realizzare due gusci uno destro e uno sinistro che poi avremmo unito durante le fasi di produzione uh, questo ovviamente per riuscire ad inserire l'armatura e la pesistica interna in secondo tempo sono riuscito a realizzare un modello CAD eh, molto interessante sia come linee che come silhouette come forma e le prime stampe però che ho fatto con la mia stampante 3d a resina sono state devo essere sincero un disastro sono venute fuori praticamente delle colate di resina senza alcun senso e poi mi sono reso conto con un po' di studio e di pratica che il problema era dovuto al settaggio di, eh, della stampante con dei parametri da, ecco, da selezionare in modo eh, davvero, davvero ac uh, accurato. E dopo diversi giorni di studio, di prove, di esperimenti, alcuni fallimentari, sono riuscito ad avere un risultato accettabile se vi devo essere totalmente sincero diciamo che nel corso di queste prove e di questi esperimenti mi sono davvero demoralizzato e stavo per mollare infatti avevo reimpacchettato la, la stampante che avevo avevo anche chiesto il, re, eh, chiesto il reso perché l'avevo presa su, su Amazon e quindi volevo restituirla ma poi ecco mi sono intestardito e quindi dopo aver spacchettato di nuovo la stampante ho fatto delle, delle prove e finalmente sono riuscito ad avere un, un buon prodotto accettabile cambiando anche la tipologia di resina come ultima fase gli ho proposto delle colorazioni personalizzate lui è un esperto con, con i colori, con le varianti di colore e il prodotto finito mi ha mandato delle foto in anteprima il prodotto finito andava ben oltre quelle che erano le più positive aspettative. E successivamente mi ha spedito queste esche e finalmente ho potuto pescare e anche catturare qualche pesce con, con queste esche, con una grande, grandissima soddisfazione personale. Perfetto Sta iniziando a piacere Eccola qua Ecco qua, giusto in tempo si è esclamata Un'altra cattura Eccola qua Sempre la nostra peschettina autocostruita, stampata Homemade in conclusione credo che oggigiorno grazie anche alle tante tecnologie che sono eh, alla portata di tutti abbiamo tante possibilità rispetto al passato di realizzare con costi contenuti un prodotto molto molto valido prima di salutarci vi anticipo che sono in programma delle tipologie delle, delle serie di esche dedicate sia all'acqua dolce che eh, per un utilizzo in mare per cui Restate aggiornati con il canale Planet Spin YouTube, con il gruppo e la pagina Facebook sempre di Planet Spin, eh, sperando che il video vi sia piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, al prossimo video!